Quello che chiediamo è che ci sia più rispetto per la dignità della vita delle persone. Questa legge, questi controlli, non è stato detto prima, non fanno altro che aumentare il rischio di lavori in nero, di accettare condizioni non per nulla dignitose alla vita umana. <totipotente> मरियम के पापा चोर है मरियम Hamara पापा चोर Hamara सारा टबल चोर है हमको हमारा हक दो हमको हमारा हक दो